Buongiorno e bentornati, in questo video vedremo una lente in ingrandimento utile per ispezioni e controlli, è una lente 8x, diametro della lente 30 mm, ottima lente in vetro e si usa come un oculare, può essere, portata, può essere usata vicino all'occhio, O stando anche a una certa distanza di 4-5 cm, per il trasporto c'è un comodo astuccio. Vedete anche i bordi sono molto precisi, quindi non abbiamo aberrazioni. La qualità di una lente si vede specialmente osservandola ai bordi. L'osservazione è perfetta. Buongiorno e grazie.